Io non lo vedo al di fuori dell'Italia, quindi cioè, o si prende magari un periodo di pausa, oppure eh, torna in Italia. Però Inter la escludo, cioè Juventus ad oggi la escludo, Milan la escludo, quindi potrebbe essere o la Roma o il Napoli se Spalletti va via. Perché per quello che ha dimostrato quest'anno, ma anche già in tutta la sua carriera, una tappa Premier League ci starebbero Aggiungo che se il Milan ecco, non riesce a qualificarsi per la Champions eh, Non so se verrà confermato Pioli o Escludo l'Inter e la Juve a prescindere Io vado netto e vi dico che Pioli non è l'allenatore del Milan l'anno prossimo Ma sono sì, altrettanto sì, sì. convinto che Inzaghi non sarà l'allenatore dell'Inter l'anno prossimo L'Inter troverebbe un'infarinatura che già Cioè sì. hai eh, la difesa a tre Hai un centrocampo robusto ...come lo vuole Conte... ...Autaro ce l'hai ancora... ...se riconfermi Lukaku... ...c'hai la stessa coppia d'attacco...